Alleluia. Grazie Gesù. Amen. Ed è meraviglioso essere davanti alla presenza di Dio per adorarlo. Questo è l'anno dell'intimità con Dio. Amen. Il passo che ci guiderà durante tutto quest'anno è Geremia 33,3 che dice, invocami e io mi dimenticherò di te. Invocami e io mi vado a fare una passeggiata. Invocami e vado in vacanza. No. Invocami e io ti risponderò. Amen. E non solo ti risponderò, ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Amen quindi questo è l'anno dell'intimità perché l'intimità con Dio è la chiave per ottenere risposta alla nostra preghiera ed è la chiave per le nostre vittorie molto spesso il nostro rapporto con Dio può dipendere dalle circostanze che sono intorno a noi se le cose vanno bene e allora adoriamo Dio se le cose vanno male allora no quando le cose iniziano a non andare bene, la prima cosa non vado più in chiesa. Oppure ci sono poi le persone che ragionano tutto al contrario. Quando ci sono i problemi davanti al Signore a pregare, Signore aiutami, aiutami, aiutami, quando si trovano le soluzioni ci si dimentica di Dio. <coughs> Però in realtà non possiamo adorare Dio soltanto quando le cose vanno bene o quando le cose vanno male, noi dobbiamo adorare Dio in ogni tempo e nella nostra vita ci deve essere la vera adorazione quella che sale dal cuore ed è quella che scioglie il cuore di Dio e di questo vogliamo parlare questa mattina vogliamo parlare dell'adorazione che scioglie il cuore di Dio Salmo 34 dal verso 1 al verso 10 questo è un salmo di Davide quando si finse pazzo davanti ad Abimelech che lo scacciò via ed egli se ne andò Amen. io benedirò l'eterno in ogni tempo la sua lode sarà sempre sulla mia bocca l'anima mia si glorierà nell'eterno gli umili ludranno e si rallegreranno magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi essi hanno guardato a Lui e sono stati illuminati e, <coughs> e le loro facce non sono svergognate quest'afflitto ha gridato e l'Eterno lo ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue avversità l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera gustate e vedete quanto l'Eterno è buono beato l'uomo che si rifugia in lui temete l'Eterno voi suoi santi Poiché nulla manca a quelli che lo temono i loncelli soffrono penuria e fame ma quelli che cercano l'eterno non mancano di alcun bene quelli che cercano l'eterno non mancano di alcuna cosa ed è molto particolare questo salmo perché Davide lo ha scritto in un momento particolare non è che Davide ha scritto questo salmo quando le cose andavano bene non è che Davide ha scritto questo salmo diciamo quando era una bella giornata e aveva voglia di cantare al Signore ha detto facciamo il salmo eh, 34 io benedirò l'eterno in ogni tempo bla bla bla no. lui ha scritto questo salmo quando stava fuggendo davanti a Saul il re Saul lo voleva uccidere e lo voleva uccidere per gelosia perché Dio l'aveva scelto come re e Saul era geloso di Davide. E quindi stava cercando ogni maniera per ucciderlo. Alla fine lui fu, fu costretto a scappare dalla sua terra, a scappare dalla, da sua moglie, a scappare dalla sua famiglia. E non contento, Saul cominciò a perseguitarlo, a cogliergli dietro, a mandargli un esercito per ucciderlo. E anche quando lui stava scappando, alla fine si ritrovò in un paese straniero se ne scappò all'estero andò a Gat però neanche lì fu tranquillo perché qualcuno lo riconobbe e alla fine lo portarono davanti al re il re Achis e lui gli aveva tanta paura paura di essere riconosciuto paura di essere consegnato a Saul o paura di essere ucciso e la Bibbia dice una cosa la storia ci racconta che Davide si finse pazzo e mentre era lì fingendosi pazzo che nacque nel suo cuore questo salmo ed è lì che lui iniziò a dire Signore io benedirò l'Eterno in ogni tempo non benedirò l'Eterno soltanto quando sono nella casa del re mangio e sono tranquillo ma anche quando sto rischiando la vita anche quando sono malato, anche quando sono afflitto, anche quando il diavolo sta cercando di distruggermi. In ogni tempo io loderò il Signore. Questo è l'anno dell'intimità. E una delle cose che la nostra intimità deve avere è l'adorazione al Signore. Troppo spesso la nostra preghiera assomiglia ad una lista della spesa. Ci mettiamo là, preghiamo allora Signore dammi questo, dammi quest'altro dammi quest'altro, nel nome di Gesù amen. arrivederci, ci vediamo domani sembra quasi la letterina di Babbo Natale ma quando mai nella nostra preghiera noi benediciamo il Signore diciamo Signore ti benedico Signore ti ringrazio per la vita che mi hai dato ti ringrazio per i miei figli, ti ringrazio per la salute, ti ringrazio per le cose positive che ho e anche per le cose negative perché mi hanno insegnato tante cose nella vita io benedirò l'Eterno in ogni tempo vogliamo sempre quando preghiamo che Dio ci benedica signore dammi questo, signore benedicimi così Signore. però Davide dice una cosa diversa dice io benedirò l'Eterno questa è adorazione e questa mattina lo Spirito Santo ci vuole insegnare la vera adorazione quell'adorazione che scioglie il cuore di Dio e l'adorazione è quello che benedice il Signore non è quello che chiede ma quello che benedice il Signore è un po' come quando i vostri figli vengono e chiedono sempre chiedono, chiedono, chiedono caramelle chiedono da mangiare, chiedono soldi, chiedono sempre però mai una volta che vi portano un regalo mai una volta che dicono papà grazie per tutto quello che hai fatto per me mamma grazie perché oggi ci hai cucinato c'è tanta ingratitudine nelle persone e c'è tanta ingratitudine anche dentro di noi sappiamo quello che vogliamo da Dio ma abbiamo un'altra mano corta per ringraziare Dio se abbiamo lo Stato italiano se abbiamo Equitalia quando dobbiamo avere qualcosa ci prendiamo pure la casa però quando dobbiamo, dobbiamo ricevere qualcosa indietro no? e mo li hai i soldi dietro così siamo noi nei confronti di Dio vogliamo, vogliamo, vogliamo ma non vogliamo dare e dare è adorare il Signore Giovanni capitolo 4 verso 23 e 24 ma allora viene anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede <coughs> Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità dove dice tali sono gli adoratori che il Padre richiede in realtà sta dicendo tali sono gli adoratori che il Padre sta cercando e voi troverete in tutta la Bibbia che Dio cerca una sola cosa Dio non sta cercando Uh, pastori Dio non sta cercando chissà che cosa, lui cerca solo una cosa cerca adoratori cerca persone che lo adorino con tutto il suo cuore quando diciamo grazie a Dio quando diciamo signore ti ringrazio la nostra lode deve essere continuamente sulla nostra bocca e Dio sta cercando persone che toccano il suo cuore attraverso l'adorazione come possiamo toccare il cuore di Dio perché l'adorazione non è quella che parte dalle labbra quella che parte dalle labbra non riesce a toccare il cuore di Dio come possiamo toccare il cuore di Dio Marco, capitolo 12 dal verso 28 al verso 30 allora uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto, si accostò e gli domandò, qual è il primo comandamento di tutti? e Gesù gli rispose, il primo comandamento di tutti è, ascolta Israele, Shammah Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutta la tua mente e con tutta la tua forza questo è il primo comandamento qua non dice se vuoi amare Dio ma è un comandamento devi amare Dio e non lo devi amare solo con le labbra ma lo devi amare con tutto il tuo cuore con tutta la tua mente con tutta la tua anima con tutto te stesso e con tutta la tua forza un giorno chiesero ad una grande evangelista che si chiamava Katrin Kuhlman oggi è morta, non c'è più gli chiesero qual era il segreto della sua unzione perché c'erano tantissimi miracoli che si operavano attraverso di lei e lei rispose il mio segreto è amare Dio al di sopra di ogni altra cosa con la tua mente, con la tua forza, con la tua anima, con tutto quello che sei, che fai, devi dimostrare il tuo amore. E quando tu dimostri il tuo amore a Dio, lo stai adorando, è lì che il cuore di Dio si scioglie. Il cuore di Dio si scioglie per il tuo amore, che tu esprimi attraverso la tua adorazione. E io e te siamo stati creati per adorare Dio. Sapete una cosa che gli scienziati si sono sempre chiesta? Era una cosa molto strana. Hanno fatto delle indagini, hanno visto che anche nelle parti più nascoste della eh, giungla del rio degli Amazzoni o nelle parti più nascoste della terra, ogni popolo che hanno incontrato adorava un Dio. Non hanno trovato nessun popolo ateo. Nessun popolo che dicesse per me Dio non esiste. Ogni popolo dentro di sé aveva, anche se non conosceva Dio, ma aveva dentro di sé il desiderio di adorare un Dio. Perché noi siamo stati creati per adorare Dio. Tu e io siamo stati creati per lui, per la sua gioia, per adorare il suo cuore, per fare in modo che il suo cuore possa essere toccato e si possa sciogliere quindi quando tu lo adori è lì che lui scende e manifesta la tua gloria se non riesci ad adorare Dio sei morto ma se lo adori sei vivo perché tu vivi per adorare il re di lì. Amen. e questa è la forma in cui Dio comunica con noi tu lo adori e lui ti risponde tu lo adori, lui scende. Lui scendeva e andava da Adamo. Adamo, dove sei? Voleva il contatto con Adamo e lui vuole l'intimità con noi. Ma questa intimità nasce quando Dio trova un cuore che lo adora. Amen. La vera adorazione non è soltanto cantare una canzone. Isaia 29,13 non è quello che esce dalle tue labbra perciò così dice il Signore poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra mentre il suo cuore è lontano da me e loro timore di me è solo un comandamento da uomini molti si avvicinano al Signore solo con la bocca entrano in chiesa e cantano Signore però il loro cuore è lontano da Dio e noi possiamo ingannare gli uomini possiamo ingannare le persone potete ingannare il pastore potete ingannare tutti quanti ma a Dio non lo potete ingannare perché Dio conosce la profondità del vostro cuore per questo molti pensano che l'adorazione è musica però in realtà quando tu lo ami lo ami con tutto te stesso con quello che fai, con quello che sei anche la danza è adorazione se tu la fai per Dio se tu danzi per essere vista dagli uomini allora quella là non sale come adorazione a Dio ma se tu danzi per adorare Dio quella danza scioglierà il cuore di Dio qualsiasi cosa tu fai può diventare un'adorazione a Dio se la fai per lui Dio non cerca persone che hanno una bella voce ma persone che lo adorano sapete un giorno c'era una grande conferenza invitarono un cantante molto famoso a cantare e questa era una donna negli Stati Uniti d'America questa donna cantò un canto evangelico prima di iniziare la riunione fece un canto Tradizionale di gospel evangelico bellissimo e tutti quanti alla fine brava brava e applaudivano un canto bellissimo bellissimo poi iniziò il culto c'era l'orchestrella col fratellino e la sorellina che cantavano e fecero la stessa canzone e lì la gente stava piangendo perché il canto di prima era bello il canto di dopo era buono perché toccava il cuore di Dio perché non era fatto da persone esperte per chi si doveva fare era fatto da persone che adoravano Dio con tutto il cuore che stiamo dicendo questa mattina? che dobbiamo adorare il Signore e dobbiamo toccare il cuore di Dio attraverso la nostra adorazione e l'adorazione non è solo cantare l'adorazione è anche quando tu lavori l'adorazione anche quando tu fai qualcosa nella tua casa, nella tua famiglia l'adorazione è anche quando servi nella chiesa l'adorazione anche quando fai un'offerta al Signore ogni cosa che fai deve salire come un odore soave davanti al Signore perché tante volte le persone si chiedono ma perché siete così eh, ferventi nell'andare in chiesa ma forse vi pagano perché andate a pulire la chiesa e lo fate con tanto zelo ma forse vi danno qualche cosa no lo facciamo perché adoriamo il Signore con quello che facciamo quando stiamo dietro al mixer stiamo regolando i microfoni se noi lo facciamo per il Signore stiamo adorando il Signore quando spegniamo la bombola del gas o puliamo a terra o pittiamo la chiesa è un'adorazione che sarà al Signore perché tu lo stai facendo con l'amore per Lui è per questo che tu lo farai nella migliore delle maniere che lo sai fare perché è un'adorazione per Lui Amen Salmo 27,4 una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio Amen. una cosa ha chiesto Davide non ha chiesto ricchezze non ha chiesto vittoria sui nemici ma soltanto quello di riuscire ad adorare il Signore tutti i giorni della sua vita Colossesi 3 23 24 quando facciamo una cosa in chiesa e la facciamo con il cuore quando fate Qualunque cosa facciate, qualunque, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa, e l'eredità, perché voi servite a Cristo, il Signore. Quando fai qualcosa, falla come per il Signore, non per gli uomini. Se sei dietro al mixer, lo stai facendo al Signore non al pastore e dal Signore riceverai la tua ricompensa quando stai facendo le pulizie in chiesa e stai pulendo i bagni lo stai facendo per il Signore e dal Signore riceverai ricompensa e dice qualunque cosa facciate se al lavoro attraverso il tuo lavoro tu puoi adorare il Signore dici come? mentre gli altri perdono tempo e vanno a zonzo e si imboscono dietro, a, si nascondono per non andare a lavorare, tu fai il tuo dovere, perché? Perché è buono davanti a Dio. E quella cosa adorerà il Signore e dal Signore riceverà ricompensa. Dice sì, ma il mio datore di lavoro non mi vede, ma Dio sì. E anche attraverso il lavoro io posso dare gloria a Dio amen ogni cosa che fate fatela per la gloria del Signore questo è quello che noi desideriamo con tutto il nostro cuore adorare Dio con le nostre labbra, con il nostro cuore con quello che facciamo in chiesa con quello che facciamo nel mondo con le nostre offerte, con le nostre decime ogni cosa noi vogliamo adorare il Signore questa è la ragione per la quale noi viviamo se dunque che mangiate dice la Bibbia sia che beviate o facciate uno o l'altra cosa fate ogni cosa alla gloria di Dio non importa per quante persone lo fai non importa se la chiesa ha 10 persone o ce n'ha diecimila noi lo stiamo facendo per adorare il Signore un giorno io mi trovai a parlare con una sorella questa sorella cantava, io suonavo e io dissi: Non è possibile, sorella, tu arrivi puntualmente in ritardo. Il culto iniziava alle 10 e mezza e puntualmente questa sorella arrivava alle 10.35. Puntualmente 5 minuti in ritardo, proprio preciso. Un giorno feci un test disse: Sai, domenica iniziamo alle 10 il culto. Venni alle 10.05. e dice guarda tu devi stare qua alle 10 perché noi dobbiamo suonare allora tu puoi venire alle 10 perché stamattina sei venuto alle 10 ma io pensavo che il culto era alle 10 ma se vuoi tu ci puoi venire in orario in chiesa e lei mi diede una risposta che io non dimenticherò mai dice beh ma ci sono poche persone in chiesa se c'erano tante persone in chiesa allora io venivo prima e disse, allora tu lo fai per le persone o lo fai per Dio fammi piacere non cantare più per che cosa lo stiamo facendo? Ciao, sono fratelli. Pastore, voglio venire a predicare nella tua chiesa, ma quanti membri ci sono? No, 30 persone. Vabbè, fratello, vado un'altra parte. Perché? <ride> È troppo piccola la chiesa. Allora lo fai per le persone, o lo fai per il Signore? Qualcuno sì. Ogni cosa che facciamo, devi adorare Dio, sia che balli sia che pulisci a terra qualunque cosa, non è importante quello che fai non è importante se predichi, se tiro al mixer se devi vittare la chiesa devi mettere a posto le sedie o regolare le bandiere, non è importante quello che fai, ma è importante come lo fai Gesù un giorno si mise a guardare come la gente buttava l'offerta nel tempio non quanto metteva ma come lo metteva con quale cuore perché la nostra offerta è un'adorazione a Dio ma con quale cuore la stiamo facendo perché la dobbiamo fare perché qualcuno ci vede o perché attraverso quello noi vogliamo adorare Dio non è importante quanto ma è importante come non è importante quello che fai ma è importante come non è importante se stai insegnando a 10.000 persone o a 10 persone, ma con quale cuore lo stai facendo. Però io ti dico di più, Dio che lo vede nel segreto ti prova prima nelle piccole cose. E se tu sei fedele con 10, allora Dio ti metterà su 10.000. Ma se tu con 10 non sei fedele, se tu non sei fedele nel pittare la chiesa o nel pulire la chiesa o dietro al mix, allora come uscire? non potrai mai fare niente al Signore perché Dio sta cercando persone che lo adorano non persone che lo servono. ed è attraverso il tuo servizio anche che tu stai adorando il Signore Amen. ecco perché molte volte fai qualcosa per Dio e ti senti frustrato devo pulire la chiesa che scocciatura ma non ce lo poteva fare qualcun altro Brutta notizia, qualcun altro è morto. C'era un fratello che diceva: Vabbè, lo farà qualcun altro. Bisogna mettere le sedie a posto. Lo farà qualcun altro. Ah, c'è la stufa, bisogna cambiare la bomba. Lo farà qualcun altro. Aspetta, ho visto questa carta a terra. L'alzerà qualcun altro. E un giorno gli disse: Guarda, qualcun altro è morto. Se non lo fai tu, <ride> non lo fa nessuno. Molte volte le cose che noi facciamo, ci sentiamo frustrati perché? perché non lo stiamo facendo per adorare il Signore quando vedo una carta a terra se io la alzo perché per me è una forma di adorare il Signore perché dico la casa del Signore deve stare pulita allora io toglierò questa carta per Dio allora io mi sentirò gioioso nel togliere una carta da terra ma se lo faccio perché lo devo fare io mi sentirò frustrato Dio sta cercando persone che lo adorano non soltanto con le labbra ma col cuore e con le azioni. Amen! Se quello che fai non adora il Signore, non esalta il nome del Signore, è inutile, è vano, e non serve a niente. Ma quello che fai, anche se è piccolo, anche se è solo una carta da terra, tu lo fai per adorare il Signore e allora è un profumo che sale davanti al Signore. Nell'Antico Testamento anche dove leggere che le persone adoravano Dio in ogni cosa, nel lavoro, nella casa, nelle battaglie, suonavano le trombe. Dice come vai a combattere? C'è un passo in cui Giosafat andò a combattere con delle trombe, delle brocche senza manco una spada, le fiaccole. Dice "Ma queste come vanno a combattere? Intanto vinsero". Perché loro suonarono la tromba e suonare la tromba era una forma di adorazione al Signore e lo fecero con tutto il cuore per Dio a Gerico girarono attorno le mura e le mura crollarono suonavano stavano adorando il Signore non era per loro semplicemente una passeggiata Dio ce l'ha detto passeggiamo, no noi attraverso questa maniera di camminare adoriamo Dio le persone li prendevano in giro dalla, dai muri ma loro stavano lì e adoravano il Signore e le mura crollavano la nostra adorazione deve salire davanti a Dio come un incenso sapete che cos'è l'incenso? l'incenso praticamente è una pianta che quando si brucia produce un profumo, produce un odore particolare e si dice che è scritto che l'adorazione come un incenso deve salire davanti al Signore perché questo profumo, questo fumo sale in alto e molte volte cosa succede? che noi dobbiamo imparare ad adorare il Signore in ogni tempo ed è soprattutto quando ci troviamo in mezzo alle difficoltà, quando ci troviamo in mezzo ai problemi che la nostra adorazione diventa un incenso davanti a Dio, diventa un profumo soave davanti al Signore. È proprio quando sei in mezzo alle difficoltà e tu invece di abbandonare, di tornare indietro, sei là e continui ad andare avanti che stai portando un'adorazione di incenso davanti al Signore. E quando sei lì e succede un problema, invece di rattristarti e di prendertela con Dio tu ti metti là e dici non è importante, io continuo a credere in Dio continuo a confidare in Dio è lì che sale un profumo soave di adorazione davanti al Signore e quando sei in mezzo alle domande e ai dubbi, dice, non lo so se è giusto o non è giusto però comunque continuerò ad andare avanti è lì che sale un profumo di adorazione davanti al Signore Giobbe visse tanti problemi nella sua vita ma dice la Bibbia che non maledisse mai il Signore è scritto che Giobbe disse anche Signore seppure mi ucciderai io continuerò a confidare in te. questa era adorazione che saliva davanti al Signore dice questa mattina a Dio, Signore nonostante i problemi nonostante le difficoltà, nonostante qualunque cosa passerò io ti adorerò che in mezzo alle difficoltà, ai problemi la nostra adorazione salga davanti a Dio ancora di più in mezzo a queste difficoltà che possiamo dire Signore io ti amo io credo alle tue promesse credo che tu sei fedele <coughs> anche Nabucodonosor Nabucodonosor era un re ed era un re molto orgoglioso un giorno stava contemplando tutto il suo regno e disse ah sono stato bravo e capace di costruire tutto questo si udì una voce nel cielo il tuo regno ti sarà tolto e dalla sera alla mattina perse ogni cosa andò a finire a vivere per strada lui che era stato un re capelli lunghi, fece la fine di un barbone con le unghie e il suo cuore era diventato duro però mentre era lì lui fece l'unica cosa giusta che poteva fare Daniele 4, 34-37 Alla fine di quel tempo io Nebuchadnezzar alzai gli occhi al cielo e la mia ragione ritornò e benedissi l'altissimo e lo lodai e lo glorificai, glorificai colui che vive in eterno il cui dominio è un dominio eterno e il cui regno dura di generazione in generazione. Mentre era lì come Barbone, lui iniziò ad adorare Dio, ad adorare Dio. Tutti gli abitanti della terra davanti a Lui sono considerati come nulla. Egli agisce come vuole, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. E nessuno può fermare la sua mano o dirgli: Che cosa fai? E cosa successe? In quello stesso tempo mi ritornò la ragione e per la gloria del mio regno mi furono restituiti la mia maestà e il mio splendore i miei consiglieri, i miei grandi mi cercarono e io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu enormemente accresciuta ora io Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il re del cielo perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie è giustizia egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente lui stava male, molto male era distrutto tutta la sua vita era in pezzi aveva perso ogni cosa, famiglia, regno tutto, un uomo da che era estremamente ricco era diventato un barbone ma lì iniziò ad adorare il Signore iniziò a lodarlo con tutto il cuore e dalla sera alla mattina non soltanto gli fu restituito tutto ma le sue ricchezze crebbero in una maniera incredibile tutto il paese visse in una stagione di grande benedizione e di grande prosperità, perché un uomo solo iniziò ad adorare il Signore quando tu lo adori e lo cerchi non è importante se in Italia c'è la crisi, non è importante se in Italia ci sono i problemi se c'è lavoro o non c'è lavoro, non è importante quando tu adori Dio non c'è limite alla benedizione che Dio ti può dare non c'è limite non c'è limite alla benedizione che Dio può dare ad una persona che lo adora un giorno disse ad un re se queste cose erano troppo poche per te già ero un re a Davide aveva tante mogli, tante cose se erano troppo poche io te ne avrei date molte di più di mogli, di soldi, di quello che vuoi non vi sto dicendo di prendere più moglie perché non c'è limite a quello che Dio può fare quando una persona lo adora Amen. quando l'adori Dio cambia ogni cosa io benedirò l'eterno disse Davide in ogni tempo Romani 12.1 vi esorto dunque fratelli per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi il che è il vostro ragionevole servizio quale sacrificio vivente santo e accettevole a Dio tutta la nostra vita tutto il nostro corpo deve essere un sacrificio di adorazione al Signore e mentre più ci arrendiamo mentre più ci umiliamo e mentre più adoriamo è lì che Dio ci benedice perché Dio benedice gli umili ma basta i supervi umiliatevi dice il Signore davanti alla mia mano io vi innalzerò questa settimana è stata la settimana di digiuno una settimana in cui ci siamo umiliati davanti a Dio come anche mercoledì abbiamo visto all'insegnamento che il digiuno è umiliarsi e anche il digiuno è una forma di adorare Dio perché io rinuncio a qualcosa per Lui Dio sta cercando persone che lo adorino. E questa mattina vogliamo avere un momento per pregare, per adorare il Signore. E se sei pronto questa mattina a glorificare il Signore e a presentare la tua adorazione davanti a Lui come un incenso, allora lo puoi fare. Iniziamo ad adorarlo. Alziamoci all'imbiso la nostra anima lo anera il nostro proposito più grande Signore è adorarti con il nostro lavoro con le nostre finanze in ogni cosa che facciamo sul nostro posto di lavoro nella nostra scuola la mia lode sarà sempre la tua lode sarà sulla mia bocca Signore ti aneriamo Signore